Salve, benvenuti a tutti, benvenuti alla Conferenza Nazionale di Statistica, la quattordicesima, eh, benvenuti a questo webinar sulle traste di Smart Statistics, una, eh, una importantissima, in questo momento una strategia fondamentale per tutti gli istituti nazionali di statistica ma non solo per il nostro, ovviamente a livello europeo e ancora di più a livello internazionale. È dal 2013 che il sistema statistico europeo si è posto il problema della gestione nell'ambito delle statistiche ufficiali dei big data e nel 2018 con il memorandum di Bucharest si è dato una strategia comune per le smart statistics. Ma di più le, le trassi di Smart Statistics. Le Smart Statistics sono un superamento dei big data in senso stretto perché sono la fase più matura in cui questi dati vengono implementati ordinariamente nei processi di elaborazione e di diffusione e comunicazione della statistica ufficiale, ma quella premessa Trusted è fondamentale perché dice a tutti che il sistema statistico europeo non si accontenta dell'acquisizione, eh, dell elaborazione di tutti questi enormi giacimenti di, di dati potenziali, ma lo farà con la qualità che è necessaria al sistema statistico europeo e lo farà, perché, e lo farà chiedendo fiducia, dando fiducia, lo farà naturalmente tutelando la privacy dei cittadini e tutelando eh, anche il segreto statistico che è a fondamento della statistica ufficiale. Dunque in, questa, uh, in questo webinar eh, abbiamo, gli interlocutori da, uh, abbiamo interlocutori dalla comunità scientifica perché è un partner importante per, uh, per questa fase della statistica ufficiale Abbiamo interlocutori da un'agenzia nazionale particolarmente rilevante nel nostro paese che è l'Agenzia delle Entrate, abbiamo interlocutori, abbiamo un relatore dalla, eh, da Eurostat che è l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea proprio perché questo è un progetto, anzi di più è una strategia che accomuna gli istituti di statistica di tutti i paesi dell'Unione. Eh, Trusted Smart Statistics, abbiamo detto, è, è una fase più matura rispetto all'elaborazione dei big data. Stiamo parlando di una fase in cui non solo dovremo far entrare a regime i big data nella produzione delle statistiche ufficiali, in, in vari momenti a supporto delle statistiche ufficiali o anche come output abbiamo in molti paesi eh, sono stati avviati quelli che si chiamano experimental statistics. Quindi abbiamo cominciato a rilasciare già da tempo anche in Italia eh, statistiche sperimentali eh, che si basano sui big data. E però c'è anche un'altra un frontiera, che è quella delle statistiche delle smart service, cioè delle statistiche eh, con la collaborazione diretta dei cittadini. Che potranno fornire in tempo reale, quindi più velocemente possibile, dati sulla loro, in quel momento, sui loro comportamenti, sulle loro scelte, eh, su quant'altro, sui loro movimenti. E questo è un passo che necessariamente porterà all'identificazione di metodi tecniche e procedure per nuovi metodi, tecniche, procedure per la statistica ufficiale, perché, come dicevo all'inizio, per noi la componente trust è fondamentale. Quindi la fiducia e la qualità della statistica ufficiale non possono assolutamente arretrare in una situazione così complessa come quella delle smart statistics. Abbiamo eh, una sessione molto, eh, molto interessante e quindi io oh, do la parola ad Alessandra Righi eh, per illustrare quello che si sta facendo all'Istat e quelle che sono le prospettive nell'Istituto Nazionale di Statistica. Molte grazie eh, Vittoria Buratta e eh, sono onorata di presentare alla conferenza nazionale questo, questa presentazione che ho predisposto insieme a Monica Scannapieco che insieme a me coordina il Centro per le Trust e Smart Statistics che è proprio il luogo dove eh, questo percorso di. Eh, in, indirizzamento verso l'uso dei big data nella statistica ufficiale si sta avviando e continuando nelle esperienze che erano già state intraprese. E ho predisposto um, queste slides per... Um, Diciamo per ehm, facilitare il, il nostro discorso, eh, parleremo appunto di, eh, brevemente del percorso dell'Istat nel quadro europeo di. Ehm, avviamento di queste attività daremo una breve definizione di trust smart statistics che Vittoria Burata ha già introdotto e poi presenteremo eh, il, il nuovo sistema di produzione delle trust smart statistics eh, in Istat e, e concluderemo appunto con la presentazione del, della roadmap per la produzione di queste statistiche eh, pluriennale che eh, dà il senso dell'impegno che l'istituto sta approfondendo. Ehm, questa slide vuole eh, indicare diciamo, il, il grado di attivazione che l'Istituto nazionale ha dato eh, a seguito del, diciamo, degli interventi, prima con lo screening del memorandum insomma, di data in official statistics nel 1973, eh, con eh, i eh, successivi presidenti che hanno voluto... Eh, a, a, a diciamo approcciare il problema dell'ingresso dei big data nella, nella, nella statistica ufficiale attraverso la creazione di alcune commissioni importanti che hanno messo insieme diciamo, gli statistici, gli operatori del settore e gli accademici per capire come questo ingresso doveva essere fatto. Un primo documento nel 2015 fu la roadmap per l'adozione dei big data Data nella statistica ufficiale, ma eh, successivamente, e venendo più mh, di recente, dopo il Bucharest Memorandum sulle Trust Smart Statistics, eh, si è cominciato sempre più a, a indirizzarsi verso uh, questo... Uh, questo Concetto che eh, vediamo eh, diciamo espl esplicitato eh, con questi due termini Smart Statistics che fa riferimento a sistemi di produzione statistica multifonte e multi output che ha, usano tecnologie innovative e sono volte ad integrare in modo flessibile eh, le nuove fonti dati con indagini mh, di, tradizionali o con fonti amministrative. I nuovi dati sono spesso generati come sottoprodotto di processi con omele Elevata qualità e contenuto tecnologico, e l'affidabilità delle statistiche, richiamata appunto nel trusted della, de, della definizione, è legata all'istituzione che le produce e al rispetto che essa eh, dà alle norme, e ai, tra, diciamo alle norme giuridiche, ma anche a quelle che presidano i trattamenti, nel senso, diciamo, di trattamento dati e di privacy, e alle infrastrutture che, ne, che permettono appunto il, il loro trattamento naturalmente lo sviluppo di questo sistema necessita di consistenti investimenti sia in infrastrutture sia soprattutto in acquisizione di nuove competenze che devono essere di natura multidisciplinari perché vengono messe insieme competenze di tipo tecnologico, metodologico ma anche tematiche dove siamo in questo momento? siamo al passaggio dalla fase cosiddetta di playground quella appunto dove abbiamo cercato di sfruttare e capire le potenzialità ai limiti delle fonti big data e di testare con vari mh, pilot eh, i, i metodi necessari a trattarle ad una fase di utilizzo cosiddetto maturo. E per questo stiamo cercando di costruire all'interno dell'istituto un nuovo sistema di produzione. Sono stati messi a punto già alcuni prodotti che sono stati realizzati attraverso l'uso di Big Data e vengono eh, presentati sul sito dell'ISTAT nella collana statistiche sperimentali che vi invito a visitare. All right. Gli obiettivi del nuovo sistema di produzione sono ovviamente produrre trust smart statistics per arricchire l'informazione disponibile già in con, eh, con informazioni di diciamo, eh, enorme maggiore tempestività e granularità territoriale potenzialmente e anche potenzialmente capaci di accogliere nuovi fenomeni non finora misurabili e soprattutto che come vedremo anche in un prossimo intervento consentono una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi di produzione. Questo nuovo sistema che eh, va creato eh, diciamo si deve integrare con l'infrastruttura esistente eh, che, diciamo, produce le statistiche ufficiali e prevede nuove forme di collaborazione interne ed esterne eh, in modo da condividere le e conoscenze e le infrastrutture a disposizione. Eh, la governance è stata scelta eh, per, questo, per questo processo e eh, si è dotato l'istituto di uno steering committee interno che eh, è responsabile dei processi di analisi statistici le TSS e formula le decisioni oltre ad individuare la domanda. E poi è stato costituito un centro per le trust smart statistiche che è un organismo agile interdip inter inter interdipartimentale di natura eh, tecnica e metodologica ma anche che si occupa della messa in produzione delle TSS e collabora eh, diciamo, con tutte le... Eh, le, diciamo, le strutture dell'Istat dove vengono realizzate di fatto queste, eh, queste, queste produzioni. Eh, questo è stato scelto perché permette di sfruttare al meglio l'interdisciplinarità delle competenze e di superare la frammentazione. Eh, I compiti mh, di coordinamento del centro per le TSS sono quelli di prodisporre e monitorare la roadmap triennale che adesso vedremo eh, di sperimentare, industrializzare e mettere in produzione le TSS e, e progettare e realizzare e ingegnerizzare il nuovo sistema eh, con investimenti attraverso gli investimenti trasversali non ultimo un compito importante di sviluppo delle partnership per eh, diciamo, creare una rete di stakeholder intorno a questo eh, processo di costruzione che deve essere appunto eh, collaborativo eh, il primo documento strategico che... È realizzato eh, è la roadmap per la produzione delle tss dal 2021 al 2024 che vado a presentare eh, si è re realizzata una riflessione strategica per individuare i nuovi output da realizzare con i big data e ai quali sono stati associati obiettivi e azioni da porre in essere in, in tema di investimenti it e metodologici di processi organizzativi da rendere operativi di, e soprattutto di parte e regole connesse alle partnership per garantirne la realizzazione. La selezione dei progetti prioritari ha coinvolto tutto l'istituto si è consolidata quando i direttori hanno selezionato i prodotti che sono stati scelti per la realizzazione. Questi, eh, sono stati, questi progetti sono stati prioritizzati sulla base di 20 criteri decisionali su quattro domini: che sono stati l'arricchimento per la produzione statistica, eh, avanz gli avanzamenti metodologici e tecnologici, ma anche in termini di raccolta dati eh, e quindi anche organizzativi. Eh, come ha cominciato a raccontare Vittoria Buratta, le fonti eh, che sono state scelte sono state classificate in cinque tipologie e per ogni tipologia... Eh, sono stati individuati progetti che sono articolati su più anni, dalle, dalle smart systems, che sono quei sistemi di eh, rilevamento e eh, controllo per l'analisi o le decisioni che le imprese eh, private eh, usano per eh, monitorare i propri processi, e quindi fanno riferimento a fonti quali i sensori, le immagini satellitari. Oppure web intelligence, che è l'utilizzo di tecniche di estrazione dati dai siti web per mezzo di, per mezzo di software che eh, simulano la navigazione umana o l'intelligenza artificiale. Eh, le web relation, che sono i dati che provengono dalle app e quindi diciamo, sul, sulle relazioni che avvengono online attraverso i social media. Le smart personal data, che sono quelli eh, che eh, vengono generati dalle... Eh, azioni che eh, i eh, soggetti compiono online, eh, diciamo, sulle le loro transazioni e quindi mh, fanno riferimento a transazioni elettroniche oppure prenotazioni su, su siti, sulle piattaforme e quindi anche altri tipi di transazioni sulle piattaforme e gli smart savvy, le smart savvy abbiamo eh, sentito eh, prima che sono le indagini anche tradizionali che però vengono ridefinite, ripensate per combinare modalità diverse di raccolta con eh, tipi di tra tra trattamenti eh, anche dei dati generati da multifonte eh, che poi devono precipitare appunto nell'elaborazione nella, nella dei risultati. Ecco quindi che vado a presentare eh, i nove progetti che sono stati scelti per la loro realizzazione nel 2021 eh, e che vedete fanno riferimento a quattro delle fonti che abbiamo citato. Eh, sono eh, in particolare eh, riferiti per lo più, i quattro su dei nove progetti sono riferiti al web intelligence, quindi ad uno, allo sfruttamento delle eh, potenzialità della raccolta dati attraverso il sito e Brevemente qui sono riassunti i, i progetti con i loro obiettivi. Da, mh, il primo di questi progetti è eh, quello diciamo, che realizza attraverso l'uso di scanner dati eh, la, una raccolta integrativa per i prodotti di grocery eh, al fine del calcolo dell'indice dei prezzi al consumo. Eh, sempre riferito ai prezzi eh, c'è un arricchimento invece con tecniche di web scraping eh, derivante eh, e diciamo, diciamo per, per alcune categorie merceologiche quali a, par a parecchio tempo. Elettronici di consumo oppure eh, farmaceutica e, e altre che sono in, in, in via di eh, integrazione. Eh, poi invece c'è un progetto sulla stima, la misurazione della lunghezza delle carreggiate e dei punti di traffico con informazioni da una fonte eh, Big Data che è OpenStreetMap, che è spesso viene utilizzata da chi, da chi viaggia, e ehm, e che servono al miglioramento degli indicatori sull'incidentalità stradale e che vengono messi in relazione a queste informazioni per dare eh, stime più puntuale dell'incidentalità. Un altro pro, progetto importante è quello sul sfruttamento di una fonte quella di, delle pubblicazioni di autoscout della, diciamo, della pubblicazione autoscout per la stima del chilometraggio medio percorso dai veicoli oggetto di vendita e, e, e di altre stati, informazioni statisticamente rilevanti che vengono messe in, in, a confronto con quelle presenti nel pubblico registro automobilistico e eh, si cerca di comprendere se si possano integrare queste due fonti ai fini diciamo, di una migliore comprensione anche qui della eh, del parco veicolare esistente. E altre informazioni che vengono rilevate attraverso il web scraping sono quelle che fanno riferimento alla dimensione smart specialization strategy delle imprese, che è un prerequisito pre fondamentale per l'accesso ai nuovi fondi strutturali di investimento europei, e invece quella sull'utilizzo delle informazioni derivanti dalle offerte di lavoro online. Per il calcolo di nuovi indicatori ad alta frequenza, anche giornalieri, settimanali, dei posti offerti dalle imprese e dei, degli schieri eh, ricercati. Eh, inoltre c'è eh, il progetto che già eh, da qualche anno in eh, in, in produzione di un indice ad alta frequenza sul sentiment dei twittatori riguardo la eh, propria eh, situazione economica eh, personale e generale eh, sempre i social media ma a questo punto più fonti twitter, facebook, instagram e blog vengono utilizzati invece da un altro progetto per la produzione di misure relative alla violenza di genere e agli stereotipi sul, sulle donne sostanzialmente transazione elettronica le di pagamento invece vengono utilizzate per migliorare eh, le previsioni, la performance delle previsioni eh, di indicatori importanti macroeconomici quali il commercio eh, e, e l'e-commerce e i consumi delle famiglie ma anche in prospettiva per il miglioramento di stime sul eh, conto satellite del turismo e eh, sull'economia eh, sommersa. Eh, molto brevemente eh, il, la roadmap prevede investimenti anche nuovi, investimenti anche a partire dal 22%, Vediamo che eh, entrano in gioco in questa fase eh, l'utilizzo di eh, immagini satellitari eh, per eh, la copertura dei suoli, lo studio appunto della copertura dei suoli e la riforestazione, ancora scanner data, ancora eh, no, e, ed entrano in gioco anche le statistiche sul trasporto eh, navale con eh, l'uso di questo. Eh, automatic eh, individuation assistance eh, che sono sopra, eh, diciamo, nelle, sopra le navi e che e consentono appunto la rilevazione da, da remoto. E, non ultimo, la import per importanza è l'arricchimento del registro Asia con informazioni derivanti dal web streaming dei siti di impresa e eh, appunto è uno studio sulle classificazioni emergenti in termini di eh, settori economici eh, attraverso Sempre le informazioni dai siti. Eh, entrerà in gioco un, un, un importante progetto a, a, una, a scala europea che riguarda eh, l'utilizzo delle piattaforme Airbnb, eh, Booking, eccetera, per le spese e l'offerta turistica. E eh, vorremmo realizzare anche uno studio sulla digitalizzazione al fine di trovare eh, delle misure sull'uso delle di, transazioni digitali elettroniche all'interno della pubblica amministrazione. Eh, scusate, sono andata troppo avanti. Ehm... Negli anni successivi, 23 e 24, entrano in gioco la telefonia mobile che richiede eh, diciamo, un impegno eh, in termini di avvicinamento molto grande perché le, le capacità di eh, cogliere le definizioni della statistica ufficiale sono eh, molto complesse e compare l'uso congiunto di più fonti, eh, eh, smart survey, ma anche diciamo, telefonie, sensori e immagini, come vedete per le statistiche. Sulla mobilità e la mobilità sostenibile e anche eh, per ehm, gli, gli studi, diciamo, sull'uso sull di Internet per i, i giovani. Quindi, in conclusione, eh, vorrei appunto. Riepilogare dicendo che siamo entrati in una fase di passaggio, quindi quella di passaggio di uso maturo di questo, di questo dei big data all'interno delle, delle statistiche ufficiali. C'è un centro che è quello per le TSS che presidia questo eh, innovativo settore di, di produzione. Ma eh, l'importante è allargare la sfera di azione sia eh, in termini di eh, nuove fonti che vengono approcciate, sia di partnership che che vengono ehm um... Concluse per poter potenziare questo, questo processo. Intorre, occorre creare intorno al progetto eh, una rete vera e propria di stakeholder pubblici e privati interessati a accompagnare questo percorso e a scambiare con noi le loro conoscenze. Eccorrono importanti investimenti in ricerca e, e sicuramente con la collaborazione di privati, ma anche dell'Accademia e, e, e degli enti di ricerca. Quindi, per lo sviluppo del nuovo sistema di produzione. Eh, è importante diciamo, la collaborazione per l'innovazione. Molte grazie. Grazie Alessandra, è stata una, una carrellata veloce ma eh, assolutamente eh, impressionante su quello che l'Istituto in questo momento ha. Organizzato, ci siamo dati una struttura, ci siamo dati un piano per lo sfruttamento eh, e per la costruzione di nuove eh, smart statistics e ci siamo dati un obiettivo di collaborazione e di partnership, perché questo è, eh, è veramente un campo in cui eh, si può eh, si deve attivare una collaborazione molto stretta con quelli che sono anche i fornitori privati, perché molti di questi big data, di questi giacimenti, sono, proprio, ehm, sono ospitati presso partners privati. Ora, eh, per andare avanti su questo terreno, ascolteremo il professor Bison dell'Università di Trento, che ci parlerà di un'altra dimensione fondamentale, che è quella della citizen science, e cioè quella in cui i cittadini in qualche modo diventano collaboratori attivi della costruzione di statistiche professor Bison grazie del, dell'invito estremamente gradito, grazie anche alla dottoressa Scanapieco che è stata così gentile da invitarmi a questa sicuramente importante sessione per quanto riguarda la, uh, il rapporto o comunque l'evoluzione dell'indagine in quanto tale. In questo caso io parlerò di un sottoinsieme che è legato agli aspetti di una nuova piattaforma per raccogliere dati da, uh, dai soggetti che noi, che noi rileviamo. Eh, quindi eh, il passaggio eh, di fondo che noi abbiamo e che vi introdurrò è semplicemente iniziare con il parlarvi di questa app che abbiamo sviluppato a Trento per poi darvi un paio di esempi e concludere ovviamente con uno dei tantissimi problemi che ci sono che ovviamente è quello del portare le persone a essere attive e a partecipare all'indagine. Se noi pensiamo negli ultimi cento anni, eh, l'unica grande innovazione è stata quella di sostituire l'intervistatore o oh, il chiaro vecchio postino che portava eh, la, la busta con il questionario, con, con internet e il questionario cartaceo con eh, di fatto semplicemente una sua versione elettronica. Ovviamente chi lavora con questi strumenti sa benissimo quali sono i limiti, i limiti nella possibilità di osservare le persone nel momento in cui gli eventi avvengono e quindi il problema è sempre stato quello di avere un dato parziale. Con l'avvento dello smartphone, quello che abbiamo è, potremmo dire, un cambio di prospettiva, diventa quello che potremmo dire una nuova stazione di osservazione. Che sia attiva sia passiva, attiva perché permette di interagire con eh, l'intervistato e passiva perché comunque al suo interno, attraverso sensori e attraverso eh, strumenti vari, sicuramente la possibilità di eh, fornirci una grande quantità di dati. Dati che sono diversi da quelli che abbiamo finora conosciuto. Eh, in questa prospettiva nel 2015 eh, con eh, un gruppo di eh, informatici del Dipartimento di Informatica de dell'Università di Trento siamo partiti con l'idea di costruire un'app, un'app che avesse la caratteristica di essere sì un sistema per cogliere sensori, per catturare informazioni dai sensori, ma anche un sistema che permettesse di interagire con l'intervistato, con chi veniva eh, rilevato. Perché? Perché l'idea di fondo è quella che l'utente non è solamente fonte di informazione, ma è anche produttore di informazione, ovvero sia rientra in quell'idea di citizen science che ha fatto riferimento prima eh, la, la, la dottoressa Buratta. L'idea è quindi di avere un sistema integrato che raccolga sia dati da soggetto, ma che permetta al soggetto di produrre esso stesso dati in qualche modo, in qualche forma. Eh, il questa app, che si chiama iLog, ha alcune caratteristiche quando è stato sviluppato. La prima ovviamente è quella di indagare il contesto spazio-temporale in cui i soggetti si trovano a interagire attraverso i sensori, sia hardware che software del telefono, al cui ultimamente abbiamo aggiunto anche eh, la connessione con lo smartwatch e con la possibilità di aggiungere poi altri wearable, che sono disponibili e che possono essere connessi con la cosa. Perché? Per aumentare notevolmente la possibilità dei sensori che eh, possono essere eh, utilizzati e quindi dati raccolti. Accanto a questo ovviamente abbiamo altre possibilità che sono oltre a GPS, Bluetooth e queste cose, anche la possibilità di eh, scattare foto e audio. La seconda era quella di eh, garantire l'interazione con i soggetti, ovvero sia... Eh, permettendoci di non solo chiedere loro di eh, compilare eh, dei questionari, un classico esempio sono i time diary, ma anche quello di assolvere compiti come ad esempio fotografare oggetti o situazioni come scontrini della, della spesa oppure luoghi specifici, oppure chiedendo loro di confermare eh, dati rilevati da sensori attraverso modelli di machine learning. La terza dimensione è aumentare o implementare la, multimedialità, la multimodalità, ovvero sia noi abbiamo contemporaneamente sia dati che provengono da sensori, sia dati che provengono da eh, dati amministrativi, e sia dati che provengono ovviamente da eh, dati autosomministrati. Questo insieme di dati ovviamente devono essere integrati tra di loro e garantire l'integrazione non è cosa semplice. Averla vuol dire non solo standardizzare, ma anche se, eh, migliorare la qualità stessa dei dati. Gestire il tempo, fondamentale. Come ho detto precedentemente, con le vecchie indagini, noi quello che facevamo era scattare una fotografia, una serie di fotografie, con i nuovi strumenti noi possiamo Girare un vero e proprio film. In questo caso vuol dire che integrare il tempo nella rilevazione vuol dire poter osservare istante per istante un soggetto, ma anche osservare o scattare una foto in un preciso istante attraverso un insieme di soggetti. Immaginate di poter a questo momento lanciare un segnale e chiedere a tutti quanti le persone di scattare una foto di dove si trovano. Oppure chiedere a lui di dirci quando accadono determinati eventi, rilevarci la cosa. Per esempio, che ne so, eh, chiedere che quando incontrano un eh, rack per mettere le biciclette, scatti una foto. Questo ci permetterebbe di sapere dov'è, dov è posizionato, quante biciclette ci sono, in che ora ci sono, queste cose. Ovvero sia gestire il tempo, ma anche essere facilmente configurabile estremamente flessibile nella configurazione per le possibilità dell'app. Ovviamente tutto quanto questo doveva e deve e salvaguardia privacy etica, rendendo sia gli utilizzatori fondamentalmente consapevoli che stanno che l'app sta raccogliendo dati, sia ovviamente implementando complesse misure di sicurezza e gran in conformità al GDPR. In modo schematico potete pensare a questa, questa piattaforma che si compone di due parti. Una prima parte centrale che è quello che è il back-end, che è di fatto il raccoglitore di dati che può trovarsi o su un server o sul cloud e che ha, il compito di, eh, ha due compiti. Uno ovviamente è quello di garantire che l'acquisizione dei dati avvenga in modo corretto. E l'altra è quella di interagire con la seconda parte, che la seconda parte è l'app vera e propria che si trova invece sullo smartphone, che a sua volta si divide in due parti. Una parte che è legata all'acquisizione di dati da sensori, come vi ho detto, sia interni che esterni, e l'altra di interazione con quello che invece è l'utente. In questo caso, attraverso due modi, uno è quello eh, mandando notifiche, chiedendo di fare determinate cose, rispondere a determinate domande, oppure quello di permettere al eh, soggetto di autonomamente interagire con l'app e fornire informazioni attraverso Challenge. Come vi dicevo prima, uno degli esperimenti è stato quello di chiedere, legato a un problema di mobilità, eh, ai soggetti che quando trovavano dei eh, rack per eh, depositare le biciclette, li fotografassero. Ovviamente la struttura in questo caso avviene, eh, il controllo della cosa può essere sia da remoto sia da locale, ovvero sia remoto vuol dire che è il server a inviare agli smartphone la comunicazione, eh, l'interazione, quindi la notifica al soggetto, oppure può essere eh, resa locale e quindi è automaticamente all'interno dello smartphone che questa cosa avviene. La profonda differenza è ovviamente quella che... Mentre quella da server permette di eh, essere pilotata e modificata anche durante il processo di rilevazione, quella invece locale richiede una reinstallazione dell'app. Eh, questa app eh, tanto perché si trova su Google Play Store ed è facilmente scaricabile dai soggetti, ovviamente poi per attivarla servono tutte un codice di accesso, di attivazione che è quello che viene attribuito all'indagine. Giusto per darvi un'idea di quelle che sono le interazioni che noi possiamo avere, in questo caso eh, questa è l'ultima indagine di cui vi parlerò tra un attimo che stiamo facendo in giro per il mondo ed è un time diary. In effetti sono tre time diary. Il primo è un time diary che parte e viene chiesto al soggetto al mattino alle 8 e alle 10 di sera di fatto cosa? Come ha dormito? e come si aspetta la giornata, e alla sera, come è stata la sua giornata, è una serie di informazioni dove il soggetto può di fatto digitare eh, i commenti della cosa. La seconda è invece un vero e classico standard time diary. Eh, in questo caso è un time diary che eh, nell'indagine per due settimane è stato somministrato ogni mezz'ora, mentre nelle seconde due settimane veniva inviato ogni ora. Come vedete la struttura è quella del cosa stai facendo come prima cosa, l'elemento di fondo qua è che per alcuni item, eh, alcune attività si aprivano altre finestre per andare a indagare ulteriormente eh, elementi eh, specifici della cosa legati al food, legati al movimento, legati alle attività sportive. La seconda parte ovviamente è con chi sei e dove sei e anche in questo caso ci sono una serie di elementi che possono essere utili e complementare poi la parte di, di, di GPS. C'è un'altra parte che è quella relativa alla, a, a come sai, come vedete qua stiamo usando delle emoji. Perché? Perché durante una delle tante indagini che abbiamo fatto abbiamo scoperto che gli studenti avevano difficoltà di collegare un numero a un'emozione e quindi in qualche modo abbiamo implementato delle semplici emoji per permetterci di fare, eh, per, per migliorare la qualità di raccolta dei dati. Ovviamente l'ultimo eh, time diary è un time diary che appare solamente in alcune ore del giorno, che è questa parte qua, e che di fatto indaga sul, eh, ulteriormente sulla parte food, e in questo caso sugli snack fatti eh, dai soggetti. Ovviamente quello che abbiamo ulteriormente è la parte sensori, qui vedete la lista dei sensori che abbiamo attivato in questa ultima indagine, eh, qua li possiamo dividere in due eh, sensori o big sensor che producono una grandissima quantità di dati perché vengono eh, rilevati con una scansione di 20 volte al secondo, tipo l'accelerometro, il giroscopio e così via, e altri sensori che invece sono o sensori software o sensori hardware che di fatto hanno frequenze più basse eh, nella cosa. Ovviamente, cosa ce ne facciamo di questi dati? Perché, come vi ho detto prima, sono dati che eh, di fatto sono diversi da quelli che finora noi abbiamo avuto e che, sono, e che hanno una natura diversa. Eh, perché? Perché ci permettono di eh, muoverci eh, secondo una, una dimensione dal micro al macro, senza soluzioni di continuità zoomando di fatto tra l'individuo e le azioni, le singole azioni dell'individuo e l'intera popolazione. In questo caso quello che vedete è una rilevazione fatta, un soggetto, un soggetto rilevato e quello che succede in una sua giornata. Considerate che noi abbiamo il film e quindi abbiamo tutte le giornate del soggetto, ma in questo caso è cosa stai facendo, dove sei, con chi sei, io posso vedere ogni mezz'ora questo soggetto cosa sta facendo, dove si trova, con chi è e ovviamente come cambia il suo mondo. Ma non solo, questa è la parte time diary. Ovviamente posso integrarla con la parte, per esempio, del GPS. Questi qua sono dati che provengono collegando il GPS, anche per motivi di privacy, a eh, OpenStreetMap, a cui si è fatto riferimento prima. In questo caso possiamo catturare i luoghi e a questo punto integrare questo tipo di dati, ovvero sia fare quella che potremmo chiamare una etnografia con strumenti digitali, ma ovviamente eh, questo riguarda i singoli soggetti, ma noi possiamo passare alla popolazione, in questo caso c'è eh, un'indagine, eh, l'ultima che stiamo conducendo, che è un'indagine eh, che riguarda un progetto eh, internazionale, eh, Horizon, che dal nome Winet, che nasce con idee completamente diverse. È eh, un sistema sviluppato da che vogliono sviluppare gli informatici per in, mettere in interazione le persone, ossia trovare la persona che meglio possa rispondere alle necessità del soggetto. Però ovviamente il centro è la diversità, diversità intesa come non solo colore della pelle, genere che sono cose che eh, sono di scarso interesse per questa cosa, ma bensì. Eh, sviluppare quelle che sono le vere e proprie interazioni basate su competenze eh, stili di vita, preferenze e queste cose qua eh, per questo il team è un team internazionale che vede sia eh, università e centri di ricerca europei sia università eh, che provengono eh, dal resto del mondo come Paraguay, Messico, Mongolia e ovviamente il ruolo che noi avevamo cioè uno dei problemi era come catturare questa diversità quindi come catturare le informazioni legate al soggetto le sue routine le sue abilità quello che è stato pensato è quindi di fare una rilevazione utilizzando sia strumenti tradizionali quindi questionari sia attraverso l'app e log per permetterci di catturare queste cose in questo caso come vedete eh, sono varie indagini che abbiamo fatto. Eh, siamo partiti con cinque indagini fatte tra novembre e dicembre del 2020 in Italia, Mongolia, eh, Danimarca, eh, Inghilterra e Paraguay. Sono seguite successivamente eh, tre indagini fatte in Cina, India e Messico a, eh, tra settembre e ottobre di quest'anno. E attualmente abbiamo appena terminato altre tre indagini fatte su Italia, Mongolia e Paraguay sugli stessi soggetti che avevamo intervistato eh, eh, l'anno sco scorso con la prima rilevazione. Perché? Perché ovviamente eravamo interessati a capire come, stavano, uh, come sono cambiati i comportamenti. I dati che vedete sono dati legati alle prime cinque rilevazioni. In questo caso abbiamo contattato... 14.000 studenti sono state intervistate eh, complete. 8.000 persone di 130 nazionalità, 630. Ovviamente, per i limiti economici, eh, abbiamo limitato la cosa eh, a, a un numero inferiore di utilizzatori di EILO, le due più due settimane. Come vedete, quello che abbiamo è una quantità considerevole di dati, ma anche di qualità dei dati che andiamo dal 5, oltre 600 mega avendo raccolto oltre 600.000 eventi eh, nella, eh, in queste indagini, in questi cinque pilot, ha i 101 gigabyte per quanto riguarda le, eh, tre, le, i 5 big sensor dell'attore. Ovviamente il problema di fondo è come far partecipare le cose. In questo caso è stata fatta una struttura dove di fatto eh, un protocollo di ricerca in cui prevedeva questo tipo di eh, rilevazioni, in questo caso sono pagamenti sul eh, basati sul costo della vita eh, del, per, per ogni singolo utilizzatore, premi giornalieri e una lotteria finale. Sfortunatamente in questo caso eh, diciamo che i eh, partner non hanno seguito esattamente la cosa, quindi c'è stato per esempio la London School of Economics UK che ha deciso di non pagare, di dargli solamente un premio finale. Eh, Paraguay invece di dare soldi ha dato ricariche telefoniche, eh, Danimarca eh, ovviamente Italia e eh, Mongolia ha invece eh, fatto eh, un eh, ha deciso di pagare eh, le persone. Il problema è che la Danimarca per esempio ha pagato molto meno del costo della vita. Cosa succede? E mi, eh, vado verso la conclusione. Come potete vedere a seconda del tipo di incentivo si è modificato. Il tasso di partecipazione, non solo il tasso di partecipazione è diverso, ma ovviamente anche la stessa quantità di dati contribuiti è totalmente diversa, tant'è che ovviamente abbiamo che eh, questa cambia durante il tempo. E con questo avrei concluso, vi ringrazio della vostra Grazie professore, molto interessante e utile anche per cominciare a vedere che cosa accade quando si va sul campo e, e, e come ci si deve muovere per avere la collaborazione migliore e più continuativa possibile. Sarà certamente una sfida perché per la statistica ufficiale non sarà semplice eh, né erogare incentivi eh, o altre forme quindi, di premiazione, però possiamo organizzarci con un altro approccio motivazionale. Siamo sempre aperti a collaborare, come già stiamo facendo con Monica, per questo tipo di cose grazie, che ci interessano. Grazie, è davvero molto interessante. Eh, dalla citizen science, passiamo adesso alla data science. Proprio in questi giorni. Il 12 e il 13 novembre si è tenuta un'importante conferenza internazionale sul rapporto tra le statistiche ufficiali e le data science. È una questione ehm, che sta ovviamente al centro dell'attenzione anche perché lo sfruttamento di questi giacimenti di Big Data richiede un approccio e richiede una, una metodologia che ehm, va, va ritagliata sulle fonti e purtroppo le fonti sono tante e non c'è una metodologia univoca per tutti e quindi è molto importante vedere quali sono le esperienze e oggi ascoltiamo quello di un soggetto particolarmente importante anche nell'ambito del sistema statistico nazionale che è l'Agenzia delle Entrate. E abbiamo Antonino Virgilito, Antonino a te. Salve a tutti, grazie, dottoressa Buratta. Eh, grazie per l'introduzione e grazie per uh, l'invito. È un, uh, un enorme piacere per me parte partecipare a alla conferenza e uh, condividere le, le mie esperienze. La prima volta devo dire che lo faccio uh, in ambito uh, non fiscale, quindi è una, anche per me un'occasione particolarmente importante, anche perché uh, l'Istat è... <ride> La, la, sento molto una, una vicinanza avendo uh, lavorato per, uh, per molti anni uh, in Istat. Quindi vi parlerò uh, delle esperienze che stiamo facendo come uh, data scientist uh, in agenzie delle entrate, nell'ambito del, del trattamento uh, dei dati fiscali, è uh, una cosa che come si può immaginare um, è un tema molto sentito a livello uh, internazionale, quindi tutte... Le agenzie fiscali si stanno muovendo nell'ottica di una valorizzazione eh, del proprio patrimonio eh, di dati. L'agenzia dell'entrata ha cominciato eh, introducendo delle competenze specifiche, quindi vi racconterò il percorso che, eh, che stiamo facendo, quali sono state le sfide, le opportunità. E, e L'idea è quella di soffermarmi sugli aspetti eh, metodologici eh, e sui concetti generali di un tema che mi interessa molto, che è quello della eh, valorizzazione, dell'utilizzo dei dati eh, per, eh, per dare del valore eh, al pubblico. Quindi, mh, eh, mi soffermo su aspetti eh, metodologici, non farò riferimento a eh, esperienze particolari, eh, se non eh, diciamo cose che eh, sono già eh, note a livello pubblico, eh, ma cercherò di dare un collegamento soprattutto a quelli che sono gli eh, elementi di, di trust, di responsabilità che intervengono in questo tipo di lavoro, su questo eh, tipo di dati. Quindi, eh, rapidamente una panoramica sulle funzioni dell'agenzia e come, ci, come si, ci innestiamo come data scientist e come si applica la data science, science in particolare all'analisi all del rischio fiscale, alcuni esempi eh, generali di applicazione di tecniche e poi um, le, le, le prospettive che abbiamo in questo caso. Um, slide veloce che introduce i concetti che poi eh, utilizzeremo eh, l'agenzia delle entrate, un'agenzia eh, fiscale, quindi gestisce eh, tutto quello che ha a che fare con eh, tributi, eh, imposte, quindi discussione dei tributi, eh, raccolta delle dichiarazioni fiscali, informazione, eh, assistenza ai contribuenti. Eh, poi c'è tutta una parte anche di gestione dei servizi eh, catastali, di studio del mercato immobiliare di cui non parleremo, ci soffermeremo su quello che è uno dei core business dell'agenzia, cioè il controllo, quindi il controllo del corretto eh, adempimento degli obblighi fiscali per il eh, contrasto, l'evasione fiscale da un lato e dall'altro la promozione dell'adempimento spontaneo, quello che è in gergo si chiama la, la compliance, gli strumenti che l'agenzia ha a disposizione sono eh, i controlli automatizzati, quindi in fase di erogazione dei servizi, vengono eh, già effettuati eh, dei controlli, oppure eh, le attività eh, ex post, delle comunicazioni eh, per la promozione della compliance, cioè quelle lettere che vengono inviate in maniera massiva, che indicano ai contribuenti eh, degli errori che possono essere riscontrati nelle dichiarazioni a partire da eh, i dati a disposizione eh, dell'amministrazione, dando sempre la possibilità ovviamente al contribuente di, di intervenire e di spiegare questi, questi errori, oppure di adeguarsi eh, spontaneamente. E poi c'è tutta la parte di attività di controllo vero e proprio, quindi l'attività istruttoria, le verifiche sul campo che vengono effettuate a livello eh, territoriale, quindi dagli uffici, eh, dagli uffici territoriali. Eh, tutto ciò si basa, eh, genera e utilizza eh, una quantità di dati mh, significativa, eh, quindi c'è tutta la parte di dati che vengono eh, generati dall'agenzia nell'erogazione nell del business, eh, quindi che eh, prende il nome di anagrafe tributaria, quindi le dichiarazioni, le informazioni anagrafiche eh, su eh, codici fiscali partite IVA, e adesso la grandissima fonte della fatturazione elettronica e dei corrispetti, corrispettivi telematici, che eh, è stata introdotta a partire eh, dal, dal 2019, eh, e che viene costantemente eh, alimentata poi dall'attività delle, eh, delle aziende e dei cittadini. Oltre a questo raccogliamo dati da fonte esterna, quindi dati da, alt da altre amministrazioni, un'importantissima fonte sono i dati dallo scambio internazionale eh, nell'ambito di, eh, di convenzione, di accordi multilaterali a livello OXE eh, o di Commissione Europea, quindi in particolare a livello OXE, cioè il Common Reporting Standard, con il quale noi possiamo eh, raccogliere delle informazioni che riguardano eh, i conti correnti, i rapporti finanziari detenuti da residenti in Italia all'estero e a nostra volta come Italia li, li comunichiamo agli altri paesi. Ehm, e poi c'è anche l'archivio dei rapporti finanziari, quindi dati comunicati dalle banche italiane. Tutti questi dati hanno di, chiaramente diversi livelli di accesso e di possibilità di utilizzo, cioè non si incrocia indiscriminatamente tutto, per esempio la fatturazione elettronica, eh, lo vediamo a livello aggregato, non andiamo nel dettaglio delle descrizioni delle, delle singole fatture, per l'archivio dei rapporti è in corso l'interlocuzione con l'autorità garante per le modalità di eh, utilizzo per l'analisi. Eh, del rischio e parliamo di dati eh, strutturati in formato eh, tabellare per adesso e, quindi valorizzazione di questo patrimonio informativo l'agenzia ha intrapreso questo percorso a partire eh, dal 2018 eh, con eh, l'introduzione di due eh, posizioni specificamente data science l'idea era quella di eh, partire da posizioni senior, eh, quindi sono posizioni eh, dirigenziali con due profili distinti, profilo statistico e eh, informatico e mh, no, in uno stato di inquadramento dirigenziale in realtà facciamo un lavoro eh, molto, molto operativo. Eh, quindi io sono eh, l'informatico, anche eh, lo statistico a provenienza Istat, il collega Uguarnera. Ehm, a livello organizzativo la scelta è stata quella di eh, collocare i data scientist nel business, quindi nella divisione eh, contribuenti, che è la, direzione, la struttura centrale che si occupa del coordinamento dell'accertamento. Eh, a, livello, a livello sia strategico che, che operativo, quindi eseguendo delle attività di analisi eh, del rischio e noi lavoriamo a livello trasversale eh, nella struttura centrale, quindi supportando le varie strutture di, eh, di analisi del rischio nell'ambito del settore che si chiama appunto analisi del rischio e ricerche per la tax compliance. Noi facciamo queste due cose, cioè non facciamo solo attività operativa di analisi del rischio ma anche eh, statistiche per proprie quindi statistica interna, quindi ricerche sulle, sulle attività eh, dell'agenzia, e poi invece una parte eh, che ha un riflesso esterno, che è eh, il contributo alla, eh, alla stima del tax gap, quindi il, la stima dell'evasione. Eh, la strumentazione tecnologica è una piattaforma software che è stata impiantata dalla struttura informatica che ci consente proprio l'incrocio, Uh, dei dati, l'interrogazione dei dati in maniera mh, non filtrata da una struttura informatica uh, ma l'accesso ai dati a livello, a, livello, a livello grezzo con le limitazioni che ho, uh, che ho, citato, uh, che ho citato prima. Quindi possiamo accedere a una significativa porzione dell'anagrafia tributaria e poi facciamo anche trattamento con, uh, uh, con dei software statistici. Uh, L'attività di controllo in generale quindi quello che, che si dice che fa l'agenzia la, la, delle entrate è incrociare i dati, quindi mi, piace adesso, mi piacerebbe declinare eh, questo tipo di attività eh, nell'ottica della, uh, della data science. Eh, chiaramente l'analisi del rischio ha bisogno per far emergere di situazioni di anomalia, di elementi oggettivamente eh, riscontrabili, quindi quello che si fa è eh, una valutazione eh, di un riscontro fra i dati che sono dichiarati dal contribuente e gli altri dati che sono, eh, che sono a nostra disposizione, quindi quello che si chiama generalmente l'incrocio. Per esempio, riferendoci ai dati internazionali, una cosa che abbiamo fatto nell'ambito dell'attività di eh, di promozione della compliance, la verifica eh, della corretta dichiarazione dell'attività detenuta all'estero che devono essere dichiarate in un specifico quadro della dichiarazione rispetto ai, eh, ai dati che ci arrivano eh, ricevuti dallo scambio internazionale. Ehm, quello che succede poi che sembra una cosa facile, poi in realtà quello che succede è che quando si va a fare un incrocio anche molto banale eh, come questo, e, mh, cioè, mh, No, frequenti situazioni di falsi positivi dovuti a una quantità innumerevole di eh, eccezioni, casi particolari, a volte nel caso di utilizzo dei dati esterni, anche una qualità dei dati non controllabile, non, non gestita eh, perché è la, la, nella natura delle cose, eh, quindi è, ed è una situazione che chiaramente vogliamo eh, si vuole evitare. Mh, perché il contribuente non vogliamo che, che, che un contribuente che è una posizione regolare, riceva una comunicazione, oppure che un ufficio vada a fare un'attività istruttoria non necessaria eh, su una posizione che poi si, rileva, eh, si rivela essere non, eh, non a rischio. Quindi come abbiamo declinato come data scientist questo, eh, questo processo? Eh, allora c'è una fase significativa di preparazione dei dati, quindi di trattamento e di incrocio dei dati a, a, livello, a livello micro con il quale possiamo eh, andare a prendere dei dati che ci consentono di, di, di raffinare il eh, livello eh, del rischio eh, nel, nell'ottica di identificare e rimuovere i falsi, i falsi positivi Um, ma c'è una fase importante di analisi statistica, nella quale eh, si agisce sulla fonte dati, quindi e, e, cercando di identificare i possibili, le possibili anomalie, i possibili eh, problemi di qualità, quindi sia prima che dopo l'implementazione del criterio di rischio, dopo il quale andiamo a vedere se ci sono ad esempio concentrazioni anomale di soggetti eh, positivi e tutto ciò è un processo eh, iterativo che viene svolto eh, in gruppo tra esperti eh, di business e data scientist, quindi è un'attività che si va a, a, a svolgere nell'ambito di gruppi eh, multidisciplinari. Eh, tutto ciò chiaramente eh, viene fatto eh, con misure molto strette di protezione dei dati Quindi il numero di utenti che possono accedere alle banche dati Noi come Data Scientist e altri colleghi è molto limitato Gli incroci sono circostanziati all'analisi specifica E eh, la circolazione dei, eh, dei dati inclusi nei dataset è, è, è limitata e per questo c'è un forte focus sulla preparazione proprio per andare a sintetizzare delle informazioni che possono essere sì utili a, a, alla valutazione del credito di rischio ma magari non devono, eh, non devono circolare eh, chiaramente il prossimo passo, cioè il passo successivo parlando di data science è come, come viene usata, come può essere usata Um, in questo contesto di questa enorme disponibilità di dati eh, l'analisi la, predittiva, quindi machine learning e intelligenza artificiale allora noi dobbiamo renderci ci siamo resi conto, dobbiamo renderci conto dobbiamo avere sempre presenti i vincoli che, eh, che, abbiamo, eh, che abbiamo davanti, quindi non esiste il cervellone fiscale, quindi quella cosa in cui tu metti tutti i dati dell'anagrafe tributaria e magicamente c'è l'algoritmo che misteriosamente tira fuori gli, gli evasori fiscali. Quindi questa cosa non esiste, non può esistere da normativa, da regolamento eh, europeo, perché è un atto di accertamento non può essere emanato su una base di una decisione esclusivamente algoritmica perché... Il GDPR lo eh, impedisce, quindi non si possono realizzare processi completam completamente automatizzati con conseguenze legislative dirette. Quindi tutti i processi devono essere mediati da funzionari, quindi da, da utenti eh, umani che fanno una valutazione e, e un'istruttoria, e, e ci dobbiamo preoccupare dell'accuratezza, della rappresentatività e dell'esattezza degli elementi che, eh, che forniamo a seguito di, eh, di processi eh, algoritmici. Quindi quello su cui stiamo eh, lavorando, le, le linee su cui stiamo lavorando, se vogliamo, diciamo l'analisi la, la, la supervisionata, quindi la predizione sulla base di, eh, di, dati, eh, di dati storici, eh, può essere utilizzata per dare delle indicazioni di priorità eh, rispetto a contribuenti che sono già magari inclusi in lista di selezione quindi eh, cercare di indirizzare eh, l'attività in maniera più mirata verso quei soggetti che presentano eh, elementi di, di, di rischio quindi sulla base di indici questi sì, calcolati algoritmicamente. Scusami, possiamo avvicinarci alle conclusioni? Certamente. Ehm... Oppure, al contrario, secondo un'ottica diciamo non, eh, non supervisionata, eh, derivare dei criteri eh, di rischio deterministico a, a partire eh, da, mh, eh, da pattern che ritroviamo, eh, ritroviamo nei, eh, nei dati. In tutto ciò, eh, la cosa fondamentale su cui lavoriamo è il controllo e la prevenzione del bias. Quindi non si fa un'unica eh, platea Uh, di, di contribuenti, uh, un'unica tipologia diciamo, di, uh, di evasione, ma uh, si, si lavora molto su, e anche qui c'è una forte componente statistica, su un partizionamento preventivo delle, della, uh, della platea, della tipologia dei contribuenti e della, del tipo di, uh, di fenomeno. Eh, quindi vado velocemente a dare un'idea di quelle che sono le altre tecniche della data science che vengono eh, utilizzate. La network analysis eh, è un strumento molto importante in ambito, eh, in ambito fiscale, eh, quindi abbiamo una piattaforma software per l'analisi di rete che ci consente di fare dei collegamenti eh, tra, i vari, eh, tra i vari soggetti e navigare ed interrogare i soggetti sulla base. Eh, quindi del, del loro collegamento e con, stiamo lavorando sull'utilizzo eh, congiunto sulla, di, di analisi di rete e machine learning, quindi sulla propagazione di indicatori di rischio con modelli predittivi, eh, calcolati con modelli predittivi e al contrario il calcolo eh, di modelli predittivi sulla base di eh, indicatori di rete. Il text mining è un'altra attività, abbiamo anche dati molti dati strutturati, in particolare gli atti del registro, dalle quali attraverso tecniche eh, statistiche di, di text mining cerchiamo di eh, estrarre del, eh, del valore. Eh, prossimi passi, eh, l'investimento che si sta facendo ehm, sui dati è uno degli elementi principali dell'innovazione del, pro del, del processo de dell'Agenzia dei prossimi anni, c'è cioè un progetto in corso finanziato dalla Commissione Europea eh, nella Direzione per sostegno Sostenere Riforme Strutturali che si occupa proprio di introdurre soluzioni digitali estese a tutti gli ambiti dell'Agenzia, quindi secondo un approccio tecnologico e eh, organizzativo eh, e stiamo assumendo eh, nuove competenze specifiche, quindi eh, c'è un concorso eh, in cui, eh, da qui, insomma, tireremo fuori 50 eh, nuovi funzionari eh, specificamente eh, data scientist. Quindi eh, spero di aver velocemente, per quanto velocemente... Mh, eh, rappresentato che, quello che è stato il percorso che stiamo, eh, che stiamo facendo, che si è concentrato quindi mh, sulla comprensione dei fenomeni e del contesto, quindi cercare di dare un, un valore che non, non fosse nel progetto mirabolante, eh, dimostrativo, quanto su un lavoro più profondo a livello culturale proprio per la creazione di quel contesto multidisciplinare che ha la, le enormi competenze giuridico-amministrative che sono presenti nell'organizzazione a fianchi dei concetti di, statist di statistica e di cultura del dato in generale. E il nostro obiettivo non è semplicemente dire OK, eh, usiamo eh, il machine learning, ma eh, usare il machine learning, eh, l'intelligenza artificiale, in maniera eh, ragionata e eh, responsabile, eh, in modo da dare dei benefici eh, di efficienza e precisione all'agenzia, che poi si traducono in eh, un beneficio a, a livello eh, generale del pubblico eh, generale, senza rinunciare alle, alle tutele. Eh, sulla, eh, sulla protezione dei, eh, dei dati personali per i singoli contribuenti. Grazie. grazie grazie Vigilito uh, una, ovviamente uh, uno dei campi più delicati questo di applicazione della data science come lui ha più volte sottolineato uh, ricordiamo tutti che uh, le agenzie nazionali sono particolarmente coinvolte nella Tutela della privacy per noi questo è un must, e quindi che eh, questo sfruttamento eh, di giacimenti è però fatto con le dovute, come dire, con i dovuti metodi di protezione che i cittadini giustamente si aspettano. Ora, come dicevo all'inizio, oh, la questione delle smart delle truste di mass statistics non è, non è eh, come dire, propria di un paese, ma in questo momento una questione che eh, riguarda tutti gli istituti nazionali di statistica e riguarda eh, Eurostat in particolare. E Eurostat, da Eurostat arriva il nostro prossimo relatore, eh, Augustiniac, e ci parla di una, um, di una questione particolarmente strategica io direi in questo ambito che è quella della comunicazione, un, un, un momento che può fare la differenza tra il trust e non trust e quindi è particolarmente importante che ci sia un, uh, un modo comune eh, e condiviso di affrontare questa, uh, questa parte. Quindi la parola a Augustiniac. Uh, thank you, Ms. Burata. Uh, uh, dear uh, colleagues, ladies and gentlemen, uh, thank you for inviting me to speak at your conference. Uh, today, um, as Ms. Burata said, I would like to bring another aspect uh, of this very interesting session uh, into consideration, which is uh, communication. Uh, I would like to speak today about the work of the task force, ESS task force on uh, strategic communication in the area of uh, the uh, trust as statistics and to uh, privately held data. Uh my presentation was prepared with the help of the chair of uh, one of the subgroups of the task force Mrs. Świergot Trzęska and I would like to thank her very quickly uh, uh for her advice on this occasion. If I could go to the second slide please. So uh, as far as the structure of my presentation is concerned, uh I will start by briefly uh, discussing uh the, the term uh, privately held data and explaining uh, in a few points why these data are important for the European statistical system and policy makers i will then uh, tell you about the creation of the task force on strategic communication and uh, its work priorities uh, last year when it was created and also uh, this year before focusing on the work of one of the subgroups Uh, there are three subgroups of the task force, um, and one of them, the one that is of interest for us today, deals with communication around uh, privately held data. And here I will speak about the focus of our uh, work, the adopted approach, the deliverables, and uh, the future uh, points of interest uh, of, uh, for the future for the next couple of years. Uh, thank you. We can move on to the next slide. Uh, so, uh, I would like to start by uh, explaining the link between uh, Trusted Smart Statistics and privately held data uh, which uh, was uh, obviously uh, mentioned in the past, the uh, presentation of the first speaker, the term Trusted Smart Statistics and Bucharest Memorandum, were also mentioned, maybe a quick word of explanation, I, uh, I wanted to quote from it. In 2018, directors general of the statistical institutes in Europe uh, signed this memorandum and uh, in, in it, uh, they talked about the ongoing transformation of uh, our society and economy uh, by the digital technology and um, datification. So the world of data around us. They, uh, in this memorandum, they also talked about uh, the need to stay relevant and also, uh, Uh, of the need to integrate new data sources. So, uh, the term uh, trusted smart statistics, uh, as was explained, as I said earlier today, meant basically the production of official European statistics with the help of data from smart systems. And that uh, to be done in a uh, trusted and re reliable way. As these data are primarily held, held by uh, private enterprises and companies, uh, we refer to them as privately held data and uh, as we know they're not in full control they're not in control of the european statistical system uh, the issue of communication around access to them has become very quickly one of the main issues um, for the uh, european uh, statistical system uh, and that's why um, the task was this is a background to uh, where i move on with this however first i would like to very quickly if i could have the next slide um, Mention a couple of points about the private health data. So obviously, they are the data sets held by the private sector businesses and um, companies. They're often not available to the national statistical institutes and uh, not available through government data collections. Uh, for this reason, uh, the fact that they often miss uh, can play a big role uh, for the policy making at European, national, regional levels So obviously. Access to them is important and uh, I will now uh, come very quickly to the uh, slide five um, and explain why um, uh, these data that come from different uh, providers as you see here on the slide they come from uh, it was mentioned but I would just might as well mention a couple of them mobile phone operators maybe um, sticks out here apart from retail outlets. Uh, basically, these data are generated by census, as we know. They are uh, cutting edge, so to speak, and uh, traditional statistical methods do not always keep up with them. And the next slide, if I could have, I would uh, like to uh, explain or say a couple of words why these data uh Helping or are helpful for decision makers uh, on the European level as much as at your national level. Obviously, the digital format of these data allows uh, decision makers to have fast access uh, to the latest uh, figures across a whole range of sectors. Uh, these data are fresh, so they're up to date, which means that. Uh, Uh, up-to-date information is always something which uh, in official statistics plays a huge role in issue of timeliness. Mm, and as we know, uh, up-to-date information is crucial for uh, monitoring uh, the implementation of uh, both regional, national, and EU uh, European policies. Uh, on top of this, uh, these data are not only easily accessible and up-to-date, but they are also plentiful. That means there is large amounts of them. Uh, around us and uh uh that means that uh, without them it would be difficult to do anything on a both national or european level uh, i mentioned here statistical modeling of economic social environmental phenomena but many more uh, many more um, dependencies are involved now uh, if i could move to the uh, slide i will uh, slide seven where I will uh, make it now I will come to the communication side of the topic uh, and talk about the task force on strategic communication this task force uh, was established in uh, last year in February 2020 um, following the endorsement by the uh, European statistical system committee the aim from the start was uh, Uh, the idea to identify common communication challenges important for the whole of the ESS European statistical system rather than nationally and uh, develop coordinated uh, strategic communication approaches. Uh, what that means is obviously approaches going above and beyond the national communication strategies um, 17 member states uh, joined the task force together with Eurostat. Uh, and uh, as it was created in february last year uh, and the first meeting was supposed to happen in march that year uh, unfortunately as you can remember it coincided with the first uh, lockdown uh, COVID lockdown and the meeting never a physical meeting never took place so in fact uh, throughout the past year and a half or almost two years soon uh, all the work in the area of communication here It took place uh, virtually and uh, the participants of the task force never really got to meet uh, each other, uh, which post additional. Uh, well, I would say difficulty for work and um, if we could move now a uh, to next slide, thank you, uh, we I will now. Uh, mention. A couple of points about the work program of the task force last year, naturally, um, yeah. as you can imagine a uh, communicating challenges posed by the COVID pandemic became the number one priority for the uh, task force. Uh, it was a very int intensive period. Uh, the statistical institutes worked very closely together and uh, this resulted in the publication of a document about the uh, communication challenges and strategic communication during the COVID crisis. This document uh, was uh, updated at the end of last year and has been published on the Eurostat website. However, this was not the only uh, main communication topic that the task force dealt with last year. Uh, others included numerous uh, exchanges on communication practices related to the use of new data sources in DSS, providing input uh, for the communication campaign uh, on ESS peer reviews and also uh, uh, advice For the high level meeting on strategic communication, high level meeting of heads of all statistical institutes, um, which was organized in Germany by the Statis last December. Uh, if we could now have the next slide, please. Thank you. Now, this year, uh, the year started with the division of the uh, task force into three uh, subgroups. And uh, as you can see on my slide, uh, the three priorities defined, defined by the members of the task force. Uh, three communication priorities for the ESS for this year were drafting uh, an overall uh, ESS communication strategy uh, handling disinformation and also a common approach and material uh, for communication around privately held data and this is the subgroup that I will uh, focus on now if we could move on to the next slide mm. uh, thank you so uh, on the, uh, as you see on the slide Um the subgroup uh, focused on three points maybe uh, before i go into them uh, a quick word of explanation uh, that the subgroup is chaired by uh, statistics poland and has eight members they are uh, germany uh, greece hungary ireland lithuania slovenia poland and eurostat and on this slide you can see uh, the main areas of focus from the very start of this year Uh, they are general here. The three points I listed here are uh, creation of key messages for target audiences, ESS wide approach, and also putting together an inventory of partnerships existing partnerships between statistical offices and private uh, companies that hold data. If I could just uh, ask you to move to the next slide. Thank you. So, uh, here I listed a number of points which were of importance. Uh, To uh, the group's members in terms of uh, the work approach. So, the group started with key messages uh, that were to be communicated. Uh, it was important to make the communication package clear and comprehensible using the clear language. Um, it had to be aimed at specific target groups. I will mention those in a minute. Uh, it was important to have a uniform visual identity and to make the messages translatable. So, for instance, when we come up with the communication kit, will be easily understandable in Italian as much as uh, French or Spanish. Uh, now, uh, what you're seeing here is important because it's the first, the very first time that European statistical system uh, managed to discuss and put together a, a joint approach to communication issues. Um, in this case, communication around private health data, which means that in um, starting next year when this work is finalized, uh, Every statistical office will be able to fall back and use materials developed together with colleagues uh, across the SS. This is uh, why it's so important uh, to us. Uh, if I could ask for the next slide please. Thank you. Now, uh, these are uh, some of the messages uh, in the communication package that will be uh, that is going to be finalized in the next couple of weeks. You see that uh, in this uh, short overview that um, the subgroup focused on a number of issues, starting with the, the background, so setting the scene, explaining to readers to our target audiences why we need access to privately health data, then uh, explaining mm, how these data uh, can help official statisticians. Uh, explaining the role of new data sources and also uh, stressing the importance of cooperation within the European statistical system in this area. Why is it that uh, it's more important to speak with one voice uh, throughout the ESS and have more uh, consistent message than uh, developing our own approaches uh, in different uh, member states? And next slide, please. Now, in this slide, uh, uh, I will just very quickly like to show you uh, some of the deliverables. So, the results of the work uh, of the subgroup it was a very demanding year, mm, as you can imagine. Uh, the group uh, reviewed and adopted key messages for communication, uh, targeted the specific audiences, it created an inventory of partnerships done across the ESS in the field of uh, Trusted by statistics, so privately held data. And based on those key messages and insights from the inventory, uh, the subgroup then focused on the development of the communication materials for three main uh, key target audiences. And they are policymakers, private data holders, and citizens. The resulting communication package, and you can see here bullet uh, point number four, it will be leaflets, uh, slides, frequently asked questions and uh, different texts for the websites. Mm, this communication packet will be uh, submitted to the partnership group meeting uh, in December this year and then accepted um, to the uh, and then sent to the meeting of the ESSC in February next year. Now uh, I'm coming to my last slide and uh, a couple of points regarding the future of work. I think it's safe to say that uh, the work of the uh, strategic uh, communication group will continue um, in the next couple of years uh, the value of working together in the area of communicating data uh, has been uh, stressed by a number of uh, basically by all participants in the task force so it's safe to say that also in the area of communication around the private health data uh, the work will continue Here you have a couple of points as I say it will be very important next year to test the communication material and approach developed for the ESS measure the impact of this communication and adjust it depending on uh, changing situations and also uh, coordinate communication with uh, legal and legislative developments in Europe uh, i would like to uh, thank you for your attention this was it uh, there's one more slide thank you very much and to uh, Thank you, Purata, for me the floor. Grazie, grazie davvero, dottora Bussignac. Eh, la comunicazione mi viene proprio spontaneo di dire che qui è l'ultima in ordine di presentazione, ma forse la prima in ordine di importanza, perché la comunicazione in, in questo ambito delle smart statistics deve rassicurare tutti sul fatto che gli istituti nazionali di statistica eh, faranno il miglior lavoro possibile per arruolare queste fonti e farle diventare statistica ufficiale, perché da fonti di dati a sistemi di dati, com è, come dire, la filosofia delle smart statistics, a statistica ufficiale, Deve esserci un passaggio in cui la statistica ufficiale mantiene la sua indipendenza e questo è fondamentale per noi, è fondamentale per il sistema statistico europeo. Eh, queste fonti per lo più non sono governate dagli istituti nazionali di statistica, sono fonti che noi sfrutteremo e utilizzeremo per fornire un migliore come dire, patrimonio informativo ai paesi ma in molti casi sono fonti che nascono fuori dagli istituti nazionali di statistica gestiti con eh, motivazioni diverse e processi diversi ma nel momento in cui la statistica ufficiale eh, le gestisce, le elabora e poi le diffonde e le comunica deve essere chiaro che eh, questo processo è un processo di garanzia per noi per tutti i cittadini eh, io credo che eh, tutti gli istituti tutti, quasi tutti gli istituti di statistica in Europa si stanno attrezzando per questo abbiamo già visto molti casi di statistiche sperimentali sono anche pubblicate sul sito di Eurostat perché sia, per, perché sia chiaro come dire a tutti che è anche un lavoro comune eh, c'è moltissimo da fare eh, però è sicuramente un, un orizzonte eh, di cui la statistica ufficiale si potrà avvalere al meglio e che porterà a, a dare informazioni e risultati che oggi non abbiamo. Non è solo una questione di tempi, non è solo una questione anche di eh, opportunità tecnologiche, è anche una questione di nuovi contenuti e nuove informazioni che al momento non abbiamo. Cioè, si tratta proprio di estrarre, sono le vere e proprie miniere, si tratta di estrarre informazione, una volta si diceva eh, dai dati all'informazione. Ecco, si tratta di estrarre informazione laddove eh, c'è un giacimento che, che in quanto tale non necessariamente è tagliato per questo. E credo che già eh, nelle esperienze che abbiamo visto, anche nel nostro istituto, penso ai programmi che abbiamo, che vi ha illustrato <coughs> Alessandra Righi, una quantità di opportunità che potranno ampliare l'informazione statistica ufficiale, eh, anche su quei comportamenti, pensiamo ai social, su cui tipicamente ci sono molte informazioni frammentari. Il fatto che la statistica ufficiale le implementi nel proprio ambito Darà a tutti l'opportunità di avvalersene e in una forma che è non ambigua e tutelata. Eh, noi diciamo from, from da, dall'inizio. Quindi, questo è un processo che andrà avanti, che eh, crescerà, e su cui è particolarmente importante che il sistema statistico europeo marci eh, allo stesso ritmo. E si dia strumenti comuni perché naturalmente eh, questo tipo di informazione è un'informazione che oltrepassa anche le frontiere quindi anche qui ci dobbiamo porre un problema di eh, sfruttamento di qualche cosa che va al di là degli stati nazionali e su cui però il sistema statistico europeo avrà una propria, eh, una propria disciplina e mi verrebbe da dire una propria etica io eh, ringrazio tutti i, i relatori, i collaboratori, dietro questo lavoro c'è molta preparazione, ringrazio veramente tutti eh, e ringrazio i nostri ascoltatori, eh, non so quanti saranno e auguro buona conferenza a tutti. Grazie.